Bye. Oh, my God. Serotonina, endorfina, sequenze numeriche, emozioni, numeri binari, funzioni biologiche Obsolescenza, onniscienza, attacchi di panico, crisi identitarie, intrappolate Il sistema cranico, momento panico, decadenza, dannuncio, rimetto in discussione Tutto ad ogni minimo dubbio, vedo bene, vedo buio, vivo male, sono solo, scrivo in terra Mentre in cielo, canta l'assuolo, mal pensieri, fake news, frenesia, ordine, salvezza Donatemi dalla poesia. Felicità e sconto scontata in qualche oggetto. Applicazioni che applicate mi svuoteranno il petto. Che cosa esiste? Che cosa è davvero vero? Mi dispero senza dinero. Al cimitero telecamere. Orwell, oh, grande fratello. E questo il flagello. Penso e scrivo il fardello. Per uscire dal mio mondo mentale ed entrare nel fottuto mondo reale. Per uscire a. E equilibrare il falso reale contro il vero digitale Attivo digitale, digitare i miei pensieri In un testo per non riempire ancora bicchieri Che cosa ho fatto ieri? Che cosa sto facendo? Mi chiedo spesso se la vita la sto vivendo A vera veri si tramuterà in una bevi Scriveremi dattimi felici, seppur brevi Quindi bevi per azzittire quei pensieri Quelle voci ripenso a quegli attimi, dirà avere a veri si tramuterà in una bevi Scriveremi da mi felici Se pur brevi e quindi bevi Per azzittire quei pensieri e quelle voci Ripenso a quegli atti Dirà feroci